Mi scusi per il ritardo, ho sfruttato i 5 minuti ma forse mi sono dilungato un po' troppo. Allora, anche questa mozione ha una struttura molto semplice, come sapete questa amministrazione ha iniziato e improntato delle azioni eh, di contrasto per eh, lo sversamento illecito di rifiuti ma anche per il non corretto eh, sversamento dei rifiuti appunto, nei cassonetti eh, adeguati con delle azioni ben mirate e ben precise. Una di queste per esempio è l'installazione delle telecamere, un'azione svolta dal consigliere Di Palma, un'altra è ehm, l'aggiornamento, insomma, ecco, la, il lavoro sul regolamento sulla gestione dei rifiuti urbani fermo dal 2005 dove la consigliera Ficcardi ha presentato una delibera di indirizzo proprio per aggiornare questo eh, regolamento e per inasprire le sanzioni che, sono, eh, appunto, eh, che afferiscono al testo unico. Ambientale e un'altra appunto è il regolamento sulle guardie ambientali eh, promosso dal consigliere Ardu. Questa mozione cerca di eh, aiutare e supportare AMA eh, nelle azioni di contrasto, come dicevamo, appunto, allo sversamento illecito di rifiuti, eh, dando la possibilità appunto alla stessa azienda di eseguire un reperimento interno al fine di eh, recuperare le più risorse possibili per eh, diciamo, l'ampliamento ecco, per rafforzare il numero di agenti accertatori che oggi eh, diciamo, eh, rappresenta, insomma, è formato da un numero esiguo di, eh, di risorse, oggi eh, gli agenti accertatori sono all'incirca 38 eh, per l'esattezza e come commissione ambiente abbiamo dato un indirizzo che è quello appunto di estendere questo numero di agenti accertatori tramite un reperimento interno o tramite eh, l'ausilio, insomma ecco, l'accordo, vari protocolli d'intesa che è possibile realizzare con le associazioni di volontariato. Questo perché, perché chiaramente diciamo, eh, aiuterebbe eh, in modo molto efficace l'azienda Ama. Per contrastare diciamo, chi eh, in modo non corretto conferisce appunto, il sacchetto dei rifiuti o chi chiaramente svolge proprie attività illecite riguardante il tema dei rifiuti. Perciò, insomma, ecco, sappiamo che eh, in questo momento l'azienda non può assumere per motivi che già conosciamo e che non vogliamo chiaramente qui in questa sede ripetere, però ecco quello che l'azienda può fare è quello di reperire appunto un personale interno che oggi o che è minore aggravio che comunque diciamo, svolge un ruolo insomma eh, come dire eh, utile ma comunque che potrebbe essere maggiormente diciamo, efficiente e risolutivo all'azienda soprattutto sul tema del contrasto dell'abbandono dei rifiuti. Perciò, ecco, L'azienda può tranquillamente tramite il suo database eh, usufruire ecco, di un reperimento interno proprio per eh, aumentare il numero di agenti accertatori. Perciò insomma è ecco, un indirizzo molto semplice, molto molto eh, stringato ma che la Commissione Ambiente ha voluto comunque dare con forza all'interno della seduta di eh, poco tempo fa. Aggiungo anche Presidente che il voto chiaramente sarà eh, favorevole e spero che le forze di opposizione, insomma, almeno su quest'atto che riguardava insomma, diano eh, un indirizzo unanimo a questa maggioranza e non, non lo contrastino come eh, sulla prima eh, mozione. Grazie Presidente.